E finalmente vi porto alla seconda parte della teoria dei Saiyan sopravvissuti. Come tutti sappiamo, la razza Saiyan si è estinta in seguito all'esplosione del suo pianeta ospite, il pianeta Vegeta. Nella scorsa parte ho gettato le basi per comprendere meglio gli eventi che si sarebbero susseguiti tra l'anno 730 e il 732, riguardanti le vicende dei guerrieri sopravvissuti alla catastrofe. Prima di tutto però vorrei introdurre una mini teoria che mi hanno suggerito alcuni iscritti Penso che sia una cosa davvero bella che siate voi stessi a contribuire ai video di questo canale, quindi mi sembrava doveroso citarla. Qualcuno sosteneva che il pianeta di origine dei Saiyan avesse un nome preciso, ovvero Salad. Dopo una cruenta guerra, i Saiyan si trovano costretti a cercare un nuovo pianeta. Si dirigono su Plant, detto anche Flora, dato che avevano avuto contatti con gli abitanti in passato. In realtà, le creature che incontra Bardak non sono Zufuru, che hanno delle sembianze umanoidi, bensì la razza natia di Plant, che verrà sterminata dagli Zufuru, Grazie alla loro tecnologia avanzata Detto ciò inizio la teoria vera e propria Dicendo che nell'anno 732 nasce il principe Vegeta Mentre qualche anno dopo nasce Tarbol Secondo genito del re Tarbol in realtà aveva un livello di combattimento molto basso Nonostante fosse figlio del sovrano Come ho già detto i Saiyan vengono spartiti tra nobiltà e plebe In base alla loro forza per cui, non ritenendolo degno dei soldati militari, venne spedito su un pianeta lontano come molti altri Saiyan di basso rango. Un altro Saiyan che sopravvisse allo sterminio è Paragas. Paragas è un guerriero di alto rango fedele al re. La sua importanza sociale è confermata dal fatto che poteva parlare direttamente al sovrano senza bisogno di intermediari. Questo guerriero conosceva Bardak, poiché riconosce subito Goku come la fotocopia del padre. Secondo il Daisenshu, Paragas era addirittura un superiore di Bardak. Basandoci su quanto detto finora, possiamo ipotizzare che il padre di Broly fosse a capo di una squadra di Saiyan, tra cui era presente anche il giovane Bardak. Aumentando la sua forza in combattimento, Paragas riesce anche a salire di livello nella scala sociale, arrivando ad occupare un posto negli Elite. A questo punto ci sarebbero state due opzioni per il vecchio team di Paragas. 1. I componenti della squadra sarebbero stati smistati in altre divisioni. 2. Bardak, essendo il più talentuoso dei membri, ne sarebbe diventato il leader. Proseguendo la sua carriera di soldato, Bardak divenne padre due volte, tra il 730 e il 737. Il suo primogenito si chiamerà Radis. Anche esso, come il padre, sarà un guerriero di infimo rango. Nell'anno 737, pochi giorni prima della distruzione, nascono sia il secondo genito di Bardak, Kakarot, sia il figlio di Paragas, Broly. Re Vegeta, che stava tramando l'assalto contro Freezer, si accorge che Broly possedeva un livello di combattimento particolarmente alto. Avrebbe potuto creare problemi alla sua stessa razza. Per cui si occupò personalmente di giustiziare padre e figlio, che nonostante tutto sopravvissero. Negli stessi giorni, Bardak scopre l'intento omicida di Freezer, deciso a sterminare l'intera razza Saiyan. Lo stesso Bills, il dio della distruzione, non aveva nulla in contrario a spazzare via quel pianeta. Mentre Bardak si sta riprendendo dalla conquista del pianeta Ganassa, sul pianeta Vegeta è in corso una specie di torneo tenkaichi dedicato ai giovani Saiyan. Raditz è in squadra con Tarles e un altro ragazzino, Raiselo. Selo. Con l'inganno, elemento tipico del carattere di Radish, e l'aiuto di Tarles, la squadra riesce a vincere la finale premio l'autorizzazione per partire alla conquista di altri pianeti. Recentemente girava voce che la squadra speciale di Giniu fosse stata mandata a conquistare il pianeta Desset ma che non fosse riuscita a sconfiggere i suoi abitanti. Uscito dalla rianimazione Bardak si dirige sul pianeta Mito mentre Radis e la sua squadra vengono mandati sul pianeta Desset per errore. Intanto Freezer ordina ai suoi uomini di eliminare i Saiyan inviati sui pianeti lontani. Sul pianeta Deset avviene una sanguinosa battaglia, Risello viene eliminato, Radis e Tarles sono gravemente feriti, Tarles inoltre viene schiacciato da uno dei giganti che abitano il pianeta, ma anche se in pericolo di vita sopravvive. Radis, credendolo morto, si dà alla fuga. Nel frattempo Bardak, arrivato sul pianeta mito, vendica i suoi compagni caduti per mano degli uomini di Freezer. Grazie al potere speciale ricevuto da un abitante di Canassa riesce a prevedere la fine della sua specie. Da qui inizia una lotta disperata contro il tempo. Bardak si dirige sul pianeta Vegeta con lo scopo di radunare tutti i Saiyan e affrontare il tiranno. In quello stesso istante suo figlio Kakarot viene spedito sulla Terra a bordo di una navicella Saiyan. Vegeta, il principe, era invece stato inviato a conquistare un pianeta. Tirando un po' le somme quindi, sul pianeta Vegeta non c'erano poi così tanti Saiyan, dato che la maggior parte erano in missione su altri pianeti. Tornando all'argomento principale, vediamo Bardak che affronta Freezer, il padre di Goku, però, come sappiamo, viene sconfitto e di conseguenza abbiamo anche la distruzione del pianeta. Il principe Vegeta e Nappa intanto, senza il consenso di Freezer, raggiungono il pianeta Deset ed eliminano facilmente i suoi abitanti. Su Deset informano Radis che il pianeta è esploso e gli propongono di unirsi a loro. Così si forma il team di Vegeta che da quel momento sarà direttamente subordinato a Freezer Successivamente viene messa in giro la menzogna che sia stato un meteorite a causare la fine della razza Saiyan. Dall'altra parte, Tarles sopravvive e inizia un viaggio solitario distruggendo pianeti per puro divertimento. Viene a conoscenza dell'albero dell'energia e tramite l'estratto dei suoi frutti, riesce a far rivivere due esemplari di una razza estinta, a partire dai loro fossili. Si tratta di due gemelli super intelligenti, abitanti del pianeta Beans, Rasin e Lakasei. Questi hanno poi costruito la navicella di Tarles e si sono uniti alla sua squadra la conquista di altri pianeti, si uniranno a lui altri membri. Secondo i Lei Zenshu, Tarles inoltre aveva una grande ammirazione per il coraggio di Barda e quindi anche per suo figlio. Broly invece, grazie al suo enorme potere, riesce a portarsi in salvo insieme a suo padre mentre il suo pianeta d'origine viene distrutto. A causa dei traumi infantili, sviluppa una personalità malsana. Da neonato, era posto infatti in una culla a fianco a Goku. Broly era tormentato costantemente dal pianto del suo vicino, che lo ha portato a sviluppare un inconscio rancore verso di lui. In adolescenza aveva già un carattere incontrollabile Un esempio di ciò lo abbiamo quando ferisce suo padre ad un occhio Mentre questo tentava di educarlo In seguito Paragas riesce a far sviluppare una cintura per controllare la forza del figlio Avrebbe utilizzato quel potere per vendicarsi dell'affronto subito anni prima da Re Vegeta Tornando ai protagonisti notiamo in Vegeta un forte assio verso Freezer Tuttavia il principe decide di assecondare il tiranno Fino al momento più propizio per assassinarlo Durante il periodo di servitù sotto Freezer viene incaricato insieme a Nappa e a Raditz di conquistare il pianeta Sheik Così fece, e dopo tre lunghi giorni di combattimento, tornò sul pianeta Freezer numero 79 per fare il rapporto. Purtroppo però, al posto degli elogi, ricevette solo insulti. In seguito, Freezer assegnò ai tre guerrieri la conquista di un pianeta dagli abitanti molto forti, per cui Radis, ricordandosi del fratello, si dirige sulla Terra per convincere ad unirsi a loro. Radis viene ucciso, ma Vegeta e Nappa vengono a conoscenza delle sfere del Drago. L'immortalità era la chiave per poter distruggere Freezer e vendicarsi degli abusi subiti per tutti quegli anni. Carote, per, per favore, distruggi Fraser, elimina mezz'ora. Vengo, prego. Tu sei un sai gan.